Eccomi! Ciao. Ciao. Ciao! Ciao Ale! Che bello! Che bello! Siamo qui insieme. Penso siamo, siamo sul palco. Il <ride> momento, <ride> è il momento, di, di fotografarci, guarda. guarda sei... <ride> sì! L'avremmo e... fatto anche sul palco della cartiera. Che bello. <ride> Davanti ascolta, a tutti. Ascolta Donata. Um, tu sei la donata Columbro, per chi non la dovesse conoscere, è la donna italiana dei dati del data storytelling, è la preside della Data Ninja School e infatti prima di farle fare il suo talk eh, ti chiedo eh, insomma, cosa state facendo in Data Ninja? stiamo facendo di tutto a causa della pandemia, appunto. Eh, nel senso che per noi il lavoro di aiutare le persone a interpretare i dati che escono tutti i giorni a noi alle 18 è diventato fondamentale, quindi ci siamo trovati ad avere un accumulo di, um, di interesse da parte delle persone che, uh, diciamo, finalmente, cioè non è più solo durante i grandi eventi, che di solito erano le elezioni, Uh, ma oggi veramente quello che succede ogni giorno alle 6 ci dice che cosa potremo fare il giorno dopo se i nostri figli andranno a scuola, quindi interpretare dati e grafici diventa per tutti fondamentale e noi speriamo ogni giorno che ci ascolti anche qualcuno più in alto che prende queste decisioni almeno anche solo per come comunicarle questi dati, non vogliamo influire sulle decisioni degli scienziati sarebbe molto bello. State anche facendo un lavoro con gli insegnanti o ho capito male io? Sì, abbiamo, no, no, abbiamo lanciato da pochissime settimane um, un nuovo progetto che si chiama Open the Box, un progetto no profit che si rivolge alle scuole superiori, quindi a educatori, educatrici e docenti che possono entrare nella piattaforma Open the Box e uh, fare formazione gratuita sul tema della disinformazione, dei bot, delle fake news. Abbiamo aperto le selezioni e chiudono il 31 ottobre, Cominciamo con un gruppo piccolo, proprio per seguire meglio, insomma, la, la prima fase di testing, però vogliamo raggiungere 10.000 studenti in tre anni, quindi c'è spazio per tutti. Bene, grazie Donate, grazie anche a Data Ninja per essere uno dei supporter del Freelance Camp. E adesso ti lascio al tuo talk, dal titolo yes. molto interessante, come fare errori incredibili sul lavoro e uscirne viva, occupata e stipendiata. Ecco, quindi vediamo cosa ho combinato negli anni, praticamente. E, in realtà appunto eh, mi ha presentato bene Alessandra, io mi occupo adesso tantissimo di dati eh, con Data Ninja, ma mi sono preso una vacanza per questo talk, perché in realtà non sono qui a raccontarvi che cosa i dati possono fare per noi. Eh, il talk, ehm, aiuto, eh, le slide, yuppidoo, Vediamo se si muovono. Siccome è un talk sugli errori, sono tranquillissima che è tutto, è tutto regolare. Posso fare qualsiasi cosa e in realtà sono in tema. Vediamo se si muovono. Mi sa di no. Controllo la chat, vediamo cosa dice la regia. Devo avviare la presentazione, si eh, riproduci. Sì, sì, sì. Voi intanto sgranchitevi le gambe, fate uno stiracchiamento. Vediamo se mi... Uh... Ah, ah, ah, ah, ah, ne riprovo un'altra. Riproduci presentazione... Se no, facciamo così. Ehm, navigatore. Voilà, e le faccio andare avanti così. Così, non vi rubo altro tempo. Eh, ho cliccato su riproduci. Ho cliccato sul sulla triangolino. <ride> Andiamo avanti così. Infatti, sono proprio in tema, in tema con, la, con il mio talk. Eh, come fare errori incredibili? Questo non è neanche un errore incredibile. Quindi, ormai sono abituata a... Cioè, ho fatto di peggio, appunto, e lo vedrete. Eh, la premessa è questa, è tutto vero, cioè non sono, dopo questi errori non sono mai eh, stata cacciata, diciamo, a, a, dai, dai luoghi in cui li ho fatti, ho un lavoro, mantengo la famiglia, ma in realtà appunto meglio eh, in realtà che controlli di non fare errori simili eh, nell'andare nell avanti. La premessa 2 eh, perché questo talk lo volevo fare da tantissimo tempo? Se non fosse stato il freelance camp, avrei preso una telecamera per firma, filmarmi e farlo autonomamente. Eh, perché vorrei che avessimo eh, tutte e tutti più coraggio quando si tratta di eh, accettare lavori che magari pensiamo non siano proprio al 100% eh, corrispondenti a quello che sappiamo fare, oppure se all'interno del nostro lavoro da ad dipendenti o con i nostri clienti ci chiedono qualcosa uh, in più uh, che in quel momento non abbiamo imparato. Secondo me um, a volte c'è questo timore di, uh, di poter fare degli errori, di sbagliare. In realtà se ovviamente abbiamo interesse a imparare uh, a fare quella determinata cosa, quindi aggiungere uh, questa competenza, siamo anche solo, abbiamo anche curiosità Uh, nel vedere che cosa può succedere se ci buttiamo in qualcosa di nuovo, uh, secondo me possiamo imparare ad accettare di fare degli errori strada facendo. E um, io vi consiglio anche di, se state seguendo questo talk su, uh, su YouTube, quindi registrato, andate poi subito a recuperare quello di Silvia Gazzotti, perché è propedeutico, diciamo, a, a, al mio racconto di, di oggi. Um, in realtà, lo dice, l'abbiamo citato anche prima, gli scienziati, i dati, la scienza. La scienza, per esempio, non è infallibile. Errare è umano, perseverare è scientifico. E questo è il titolo di un libro che ha scritto Luca Pierri, che è un astrofisico, un libro per ragazzi, um, dove accumula praticamente tutta una serie di errori e uh, esperimenti falliti da parte della scienza che hanno portato poi, in realtà, uh, a scoperte uh, incredibili. E, se la scienza non è infallibile, diciamo, non è che possiamo pensare di, di esserlo noi. Questa, diciamo, teoria dell'errore, di sbagliare, probabilmente vi suonerà anche all'orecchio perché è stata un po' anche presa dalla cultura del, delle start-up, dagli start-upper con la classica frase fail fast, fail better, cioè vai, vai, fai, fai, fai errori perché così migliorerai. Mm, non, è, non è quello che intendo che... al 100% io, però eh, l'idea che effettivamente l'errore faccia parte delle prove che facciamo, dei test, io dico sempre nel digitale, diciamo, non stiamo... Um, creando um, delle case, per cui se sbagliamo con, uh, a fare la struttura, uh, a mettere le fondamenta nel posto sbagliato, ok, quelli sono errori che possono anche causare vite umane. Non stiamo neanche spendendo moltissimi soldi. Immaginiamo chi deve lanciare trasmissioni televisive. Che, che, che costo enorme ci può essere effettivamente nel dire ma proviamo a fare qualcosa che poi uh, va storto. E in realtà abbiamo questa opportunità di, uh, di tornare anche indietro. E mh, poi riflettendo su com'è che sono, uh, ne sono uscita così bene da tutti i pasticci che ho combinato, uh, sono stata cresciuta così. Eh, mio padre è un programmatore, e mia, quando mi metteva davanti al computer in ufficio o al computer che avevamo a casa, mi lasciava libera di sperimentare e mi diceva clicca dappertutto, non si rompe niente. Ma se si cancella, se elimina? eh vabbè al massimo si recupera, se non si recupera pazienza. Quindi questo atteggiamento del... Ma non ti preoccupare, cioè non stiamo maneggiando uh, una bomba, non la stiamo disinnescando. Devo, non so se devo ringraziare mio padre uh, appunto per avermi portato a essere così tranquilla uh, nel maneggiare anche cose che magari non del tutto mh, mi sono riuscite alla, alla perfezione. E uh, a questo punto vediamo uh, che cosa cioè, ha combinato, cioè quali sono state le... Uh, Uh, i miei errori, appunto, che nonostante, nonostante questi io sono qua a raccontarvelo. Torniamo indietro di dieci anni. All'epoca lavoravo per, per un'organizzazione non governativa che aveva anche un mensile di news sulla cooperazione. E io mi occupavo di tutto. Quindi. Spesso queste cose capitano quando effettivamente abbiamo tante cose sotto mano. Facevo gli articoli, facevo la giornalista, facevo, avevo aperto le pagine social, caricavo gli articoli dentro Joomla, che se l'avete mai sperimentato, insomma, non è proprio così facile eh, da gestire eh, come piattaforma. Eh, caricavo le foto, un po' sapevo anche di codice, quindi eh, smanettavo. A un certo punto, non ricordo per quale motivo, mh, Uh, pasticcio con l'FTP, uh, quindi proprio nel, nel back-end del sito e lo cancello, totalmente. Il sito sparisce, una notte uh, non c'è più. Io me la prendo tempo diciamo, dicendo, no, è che stiamo riavviando con, uh, al capo, stiamo riavviando col backup, non ti preoccupare, uh, tornerà come nuovo. Ehm devo dire che quella notte, visto che un po' ho dato il merito, colpa a mio padre, è stato grazie a mio padre che abbiamo smanettato insieme per ripristinarlo con un vecchio backup e io poi a manina mi sono messa a inserire tutti gli articoli delle ultime tre settimane. Che cosa è successo a lavoro dopo questo? Ho cancellato un sito di news, così, ve lo, lo ricordo. Eh, cosa è successo a lavoro dopo questo, questo mio exploit? Niente, mi hanno ringraziato perché effettivamente avevo risolto quel piccolo problema che c'era stato. e Il sito effettivamente aveva anche delle migliorie. Quindi uh, me la sono cavata <ride> egregiamente, diciamo, senza fare effettivamente anche grossi danni. Ma passiamo al, uh, al 2013, siamo uh, in Piazza San Pietro. In realtà io non sono in Piazza San Pietro, sono uh, davanti a un computer di una redazione di un giornale internazionale eh, il giornale italiano eh, che si ispira insomma a, alla cronaca internazionale e devo fare la diretta in quel periodo se, proprio in quei giorni il giornale aveva cominciato a fare eh, le live su Twitter delle breaking news, quindi era molto importante facevamo i turni in redazione bisognava annunciare eh, comunque controllare se eh, avessero o meno deciso clave, eh, che, eh, il conclave che il Papa era stato eletto o no, quindi eravamo in due in redazione a guardare sto cammino e il famoso gabbiano sul camino. se avete seguito, è eh, stato anche fatto un account Twitter di, di quel gabbiano. Eh, guardiamo questa fumata, guardiamo questa fumata, prima fumata nera, eh, seconda fumata, non ricordo se è stata la, uh, forse anche la seconda nera, terza fumata, fumata bianca. Io preparo il mio tweet -da -da, e scrivo fumata nera, account da, uh, da 100.000 follower verificato uh, di news Uh, io do la notizia sbagliata in quel momento con uh, tutti che guardano. In realtà cosa succede? Uh, mi, mi rendo conto di aver sbagliato. Tututu, cancello il tweet e uh, scrivo fumata bianca con il... Um, uh, con uh, CTV, insomma con, con la fonte. Uh, quindi alla fine uh, è andato benissimo e addirittura uh, ci dicono uh, guardate grazie bravissimi il primo tweet bianco è stato vostro cioè, quindi il fatto di cliccare dappertutto qua mi ha aiutato perché ho cliccato talmente veloce che ho fatto un errore ma poi l'ho risolto immediatamente twittando la cosa giusta io qua tra l'altro ero appena diciamo ero arrivata da pochi mesi nella redazione mi giocavo un po' anche il restare Nessu nessuno se n'è accorto non so se qualcuno mi sta guardando oggi di, di quella redazione eh, ho fatto questa cosa effettivamente è successo eh, facciamo un salto nel 2017 eh, siamo diciamo il terzo dei miei errori questo secondo me piacerà moltissimo ad Alessandra, in quel periodo lavoravo per una eh, grossa mh, piattaforma di petizioni internazionali. Questa piattaforma di petizioni, io gestivo una lista da 7 milioni di utenti, capite che una lista di questo tipo vuol dire che devi ehm, maneggiarla con cura, come se fosse il lievito madre, no? Devi dargli mh, da mangiare un pochino, poi non puoi mandare la stessa email a tutti, a, devi sapere esattamente che cosa piace a chi. Cosa succede? Un giorno il mio capo mi dice, guarda Donata, dentro questa lista ci sono 3 milioni di utenti sunsetted, tramontati, eh, così vengono chiamati. Cioè non sono utenti attivi, sono utenti che sono lì non hanno più cliccato, non, non guardano le mail, sono diciamo inattivi, sunsetted, ho messo il sunset per, per ricordarcelo. Ma, ma andiamo, abbiamo questa bellissima campagna nazionale, secondo noi, secondo me, Va bene per tutti, mandala. Ah, sì, sì, mandiamo mail. Mando l'email ai, ai sunsetted. Nella, nella notte la chat da San Francisco del, degli alert mail si anima. Il giorno dopo eh, una certa Alice mi dice Donata, ma mica hai fatto un grosso invio ieri sera? Sì, Alice, guarda, ho mandato eh, 3 milioni di mail eh, ai sunsetted come 3 milioni di mail uh, a Sunset. Sì, sì, sì, sì, uh, perché um, insomma abbiamo deciso di farlo per risvegliarla. Ma ora ci stanno tutti flaggando come uh, spam su, su Gmail. Ah, Ma non, non si poteva fare. No, bisogna fare piccoli invii per volta, uh, 100.000, 50.000 per poi arrivare a coprire tutti i 3 milioni. Ok, qui l'avevo fatta particolarmente grossa perché come Alessandra insegna ai suoi corsi, la deliverability di un indirizzo email, di un dominio, è qualcosa di... Cioè, se viene toccato, è veramente, diciamo, è qualcosa di grosso. Quindi 3, non, non è un problema di quei 3 milioni di indirizzi, ma il fatto che su quello che succede, su poi tutti gli altri a cui vengono mandate uh, le mail, diciamo, può essere molto rischioso. In realtà... Siamo sta sono stata anche qui molto fortunata, diciamo, che eh, qua ero anche coperta dal capo, era stato lui a mandarmi avanti. Eh, non è successo niente di grave, perché effettivamente abbiamo avuto molti meno flag del previsto e ne abbiamo anche recuperato 300.000 utenti. Eh, quindi, ehm, diciamo che tutto è bene, quel che finisce bene. E poi, se eh, questi miei errori non mi bastano, consoliamoci. E mi consolo anche io, perché come vi dicevo prima, non stiamo costruendo case o, o comunque non maneggiamo uh, cose sensibili come quelle uh, che adesso vi sto per far vedere, perché effettivamente se pensiamo che i nostri errori possano essere incredibili, uh, diciamo che possiamo un po' tranquillizza, tranquillizzarsi a vedere che, che cosa c'è in giro. Io non sono finita sul giornale, forse oggi, dopo che ne ho parlato in pubblico, ma ecco, ci sono errori uh, che effettivamente... Um, fanno i pallidire i miei, quindi aspettiamo che qualcuno da, dal Regno Unito, dalla Regione Piemonte, eh, arrivi a fare uno speech al prossimo freelance camp o dalla dall'ATS di, di Milano, eh, come le mie ultime slide. Per cui, eh, ecco, ci, mh, ci tenevo a raccontarvi questa mia avventura e a spingervi a fare esperimenti, fare errori, perché quello che, quello che ho imparato in questi anni, in dieci anni di esperienza in cui devo dire la verità ho avuto eh, anche eh, capi e capi e persone che mi hanno sempre mandato avanti a, a sperimentare, eh, mi hanno trovato poi il coraggio di, eh, di, pre di, fare anche, di prendere la strada eh, sia della, um, insomma, del, del freelance, dell'indipendenza e poi anche quella dell'imprenditoria. Dell mm. Il la, termine errore eh, deriva dal latino error oris, vagare qua e là che a me sembra una, un augurio bellissimo che possiamo farci ehm, con uno sguardo non perso, ma forse curioso eh, rispetto a quello che possiamo trovare nel nostro cammino. Grazie a tutti e ci vediamo su altri canali. Ale, non sentiamo. Grazie, Donata. Eccoci. A proposito di errori, ci dirò quindi, mai più appropriata, una frase di Gianni Rodari, di cui oggi eh, ricorre il centenario della nascita: Sbagliando si inventa. Esatto. Direi che è una perfetta, senza errori, stavolta, al tuo talk. Grazie. Ti ringrazio, grazie di nuovo a Data Ninja per aver supportato il Freelance Camp Roma.